Buongiorno a tutti, come va? Spero tutto bene, ma dovrebbe andare tutto bene. Oggi parliamo di un software che ormai è diventato famosissimo, tutti ne parlano, tutti ci fanno video, però c'è anche molta confusione, molte persone non hanno capito a cosa serve realmente. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bellissimo like e boh dai nulla, ora vi spiego come funziona. Allora il software è questo qui, io l'ho già avviato. Qui dovete mettere il videogioco e qui se c'è mettete il server. Se il server in cui volete giocare non è nell'elenco cliccate qui su none. Nel mio caso lascio Mineman, Experimental praticamente va a cercare settaggi migliori però andate a perdere qualche fps. Mentre Ranked Mod vuol dire che tutto quello che non è Minecraft... Non funziona Ad esempio se state ascoltando la musica su spotify come nel mio caso E attivate la ranked mod Spotify non funzionerà più Il motivo è semplice perché tutta la banda della vostra connessione sarà dedicata a minecraft Quindi tutto il resto non funzionerà più Boh basta penso che come tutorial possa andare bene Ora giochiamo un po' Va bene eccoci qua siamo su mineman Facciamo un combattimento e poi andiamo a fare qualcos'altro Giusto per farvi vedere quello che fa Vabbè, come avete visto non dà reach, anti-knockback, cose stranissime come in alcuni video avete visto. Bene, ora siamo dentro una Bedwars. Quindi cos'è che fa questo software? Diciamo che va a ottimizzare la vostra connessione SNI. Diciamolo un po' meglio. Con questo software potete andare a gestire al meglio la banda che dedicate ai programmi. Cosa vuol dire? Se avete tanti programmi aperti, questi programmi usano internet. quando giocherete ci saranno dei piccoli problemini. Con questo software andate a attenuare questi problemi. In che modo? Aumentando la banda su Minecraft e riducendola agli altri programmi. Non c'è una magia incredibile, un software magico Sono cose che sì, si possono fare anche manualmente Ma sinceramente io non mi metterei lì a Settare la priorità, no, non lo farai mai Ora la domanda sarà, conviene comprare questo software? La risposta è, dipende Sinceramente esistono anche altri software che fanno questa operazione Chiaramente un po' più bruttini, un po' più pesanti E un po' più lunghi da configurare Ok, sì, quindi non sto a darvi se conviene comprarlo oppure no se proprio volete diventare dei fenomeni assurdi su minecraft potete anche comprarlo non è essenziale non è assolutamente essenziale ma se avete soldi da spendere e volete qualcosina in più potete prendere il software ora rompo il letto questo <coughs> e tossisco perché sto male mi ma oh, faccia mi è spunato sto qua ma ti sembra? Ma scusa eh, perché c'è una spada di ferro qui? Vabbè, non ci interessa Vabbè comunque tornando al discorso del software Allora non sto a dirvi che diventerete super forti Se fate schifo a Minecraft e comprate questo programma Continuerete a fare schifo a Minecraft Non cambierà nulla Non vi migliora la mira Non vi riduce il knockback Tutte queste robe qua No, non le fa Mi dispiace ragazzi Avrete semplicemente un ping un pochino più stabile Ovviamente se pingate 800 Non è che non è che magicamente iniziate a pingare 12 Magari se avete un ping che si aggira intorno ai 100 e 200 Questo programma magari ce l'avrete fisso a 150 Esempio Boh credo che le cose da dire su questo software siano finite Sì non c'è molto da dire effettivamente <ride> Bene quindi ora devo cercare di finire la Bedwars nel minor tempo possibile Perché sta facendo quella cosa lì? Boh, vabbè, lasciamolo fare <ride> Se si diverte così Io non so cosa dire Lasciamolo fare, lasciamolo divertire A noi non importa più di tanto Forse perché ha pochi brocchi fa quel lavoro lì Anche il verde, quanta gente c'è cioè, Mi conviene fare una fireball, un arco, qualcosa Perché se mi attaccano insieme urlo fortissimo Ok, il verde è qui Vediamo che cosa farà No, la bomba no Oh, spam Ok perfetto poca vita Perfetto sconfitto L'arco lo rimetto nella chest Perché non voglio perderlo In caso morisse ovviamente Però non so se ora mi attacca il bianco o il verde Uffa che situazione Perdonate la voce ma sto registrando questo video di sera Perché Perché all'improvviso sono diventata una persona impegnata Perché continuo a prendere danno alla caduta Santo cielo Queste cose non vanno tanto bene Ah ma sono già pronto è Interessantissimo Converrebbe fare una trappola o qualcosa del genere Vabbè io me ne sto in base tranquillo a farmare No infatti sta tornando il bianco Ma perché non va ad attaccare il verde? Sembra che ce l'abbia Ah ma è questa la sua base Un fireball jump e sono lì Credo Non lo so Ok arriva il verde di nuovo Ti ucciderà il bianco presumo Pregeppolo così per sicurezza E poi vado a rompere il letto del bianco in qualche modo Ok noi siamo molto più forti della... del verde ma no, sto qua non barda il letto, a quanto pare. Va bene. È inutile fare il fireball jump perché, perché devo tornare indietro, quindi tanto vale. Che okay, lui se l'è andato a spasso. Affari suoi. ritorno in base, tranquillo. Magari metto anche la trappola, sto giro. Se lo vedo magari lo butto di sotto con la bomba, ma non si mostra. Ah no, ha sloggato. Bella lì. Se l'è presa moltissimo per questa sconfitta. Vabbè, non bardi il letto, ascolta. Cioè, non so. <ride> I veri professionisti di Minecraft lo bardano il letto. Speriamo non abbia fireball Cos'è successo? Um, ok <ride> Facciamo fatica da scavo No non è vero Ho fatto haste Va bene uguale Non importa no, no, no. Guarda questi qua Che fanno ste robe alte Meno male che ho fatto Gli scalini No la bomba no Non mi piacciono le bombe Uffa <ride> eh, Allora io devo salire Si vuole potenziare il furbetto Guarda, com'è bardato il letto, santo cielo. No, eh, ho sbagliato qualcosina, ma proprio qualcosina. Non, non preoccupatevi. E la bardatura non c'è più. Ma che cavolo! Colpiamo il letto, ok. Mi sa che non lo uccidiamo... No... Di pochissimo però... Vabbè sono cose che accadono purtroppo... Eh, è la prima volta che muoio in questa partita... Non ci voleva questa... Mamma mia che sonno... Vedo l'ora di andare a dormire... E sono le 20.53 eh... Non è che sono... Non so... Le 3 di notte... Le 20.53... Assurdo assurdo... Tutto così assurdo in questo periodo... Oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah. Mettiamo una trappola che me la son dimenticata... Ok, qua costa due diamanti Il motivo mi è ancora sconosciuto Faccio un arco perché... perché sì Però se lui passa per il centro Mi fa un prank assurdo Riusciamo a salire in modo decente o no? No, ok, eccolo lì Mi sono lanciato... io non ho parole Ok, però sono vivo Ho finito le frecce quindi devo lanciarmi di sotto <ride> Di solito non faccio queste nabbate Comunque c'è fatica da scavo, non dovrebbe rompere il letto così così facilmente Ok, ok Ha rotto il letto, ma ora lui dovrebbe morire in teoria Perfetto, Tara vince, Tara è il migliore Bene, bene così, va bene, va bene, va bene Va molto bene allora il video è finito, lasciate tantissimi like vi prego e vabbè dai iscrivetevi anche al canale e io vado a dormire. Buonanotte, ciao a tutti, fate i bravi, bello!